oggi vi racconto una favola. I due gobbi. C'erano due gobbi, fratelli. Il gobbo più giovane disse, voglio andare a far fortuna, e si mise in viaggio. Cammina, cammina, tantanto camminare si perdette in un bosco. E ora cosa faccio? Se venissero gli assassini, meglio che salga su quest'albero. Quando fu sull'albero sentì un rumore. Eccoli, aiuto! Invece da una buca lì per terra cominciò a uscire una vecchina e poi un'altra vecchina e un'altra ancora. Tutta una fila di vecchine, una dietro l'altra, che si misero a girare intorno all'albero cantando sabato e domenica, sabato e domenica e così continuavano a girare in tondo e ripetevano sempre da capo sabato, domenica, sabato e domenica. Il copo di lassù in cima all'albero fece è lunedì. Le vecchine restarono a mutolite, Guardarono nessuno di loro disse, «Ui, chi è stata quell'anima buona che ci ha detto questa bella cosa? A noi altri non ci sarebbe mai venuta in mente!» E si rimisero a girare intorno all'albero, tutte felici, cantando «Sabato, domenica e lunedì, sabato, domenica e lunedì». Dopo un po' che giravano, s'accorsero del gobbo, che era in mezzo ai rami. Lui tremava, «Per carità, vecchine, non mi ammassate! Mi è scappato tutto quello, ma non volevo dire niente di male!» Anzi, scendi, ti vogliamo ricompensare. Chiedi qualunque grazia e te la faremo. Il gobbo scese dall'albero. Allora, chiedi. Io sono un povero uomo, cosa volete che chieda? La cosa che vorrei sarebbe che mi fosse legata questa gobba, perché tutti i ragazzi mi canzonano. E la gobba ti sarà levata. Le vecchine presero una sega di burro, gli segarono la gobba, gli unsero la schiena con un unguento. La fecero tornare sana che non si vedeva niente e la gobba la pesero all'albero. Il gobbo tornò a casa che non era più gobbo e nessuno del paese lo riconosceva più. Oh ma non sei tu, gli fece suo fratello. Sì che sono io, lo vedi come sono diventato bello? E come hai fatto? Sta a sentire. E gli raccontò dell'albero, delle vecchine e del loro canto. Ci voglio andare anch'io, disse il fratello. Si mise in viaggio, entrò in quel bosco e salì su quell'albero. Alla stessa ora dal buco uscirono le vecchine cantando: Sabato, domenica e lunedì, sabato, domenica e lunedì. E il gobbo dall'albero, è martedì. Le vecchine presero a cantare: Sabato, domenica e lunedì, e martedì. Ma non veniva bene, non tornava più il verso. Si voltarono in su tutte invelenite e chi è quest'infame? Chi è quest'assassino? Cantavamo così bene e ci ha sciupato tutto. Ora non ci torna più il verso. Finalmente lo videro fra i rami. Scendi, scendi! No che non scendo, diceva il Gobbo pieno di paura. Voi m'ammazzate? Scendi, non ti ammazziamo! Il Gobbo scese. Le vecchine staccarono dall'albero la gobba di suo fratello e gliela appiccicarono davanti. Ecco il castigo che ti meriti! Così il povero Gobbo tornò a casa con due gobbe invece che una.